e bentornati sul nostro canale il mondo di Aron e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i cake pops queste meraviglie sono state inventate in America circa dieci anni fa dall'idea di riutilizzare gli scarti di pasticceria divennero molto famosi quando vennero infilzati su uno stecchino questo li rese davvero unici si pensa che fu proprio Bakerella la regina della decorazione dei cupcake e dei biscottini americani a rendere questa ricetta diffusa in tutto il web e da lì sono arrivati libri, sono arrivati kit e addirittura tantissime persone si sono messe a fare delle decorazioni più svariate per la gioia dei cake designer ma soprattutto per tutte quelle persone che amano la pasticceria. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 grammi di amaretti, 350 g di biscotti pan di stelle, 180 g di mascarpone e 100 g di cioccolato fondente fuso. Per prima cosa prendiamo i nostri biscotti pan di stelle, li mettiamo in un mixer e li frulliamo finché non diventeranno una polvere. Fatto ciò aggiungiamo i nostri amaretti e continuiamo a frullare sempre finché non diventerà una polvere. Prendiamo il nostro composto e lo andiamo a trasferire in una ciotola più capiente. A questo punto aggiungiamo il nostro mascarpone e il cioccolato fuso. Poi mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Così come lo mettiamo a riposare nel frigo per un quarto d'ora. Passato il quarto d'ora, prendiamo il nostro impasto, circa la misura di una noce, e creiamo delle palline lavorandole con le mani. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Poi le mettiamo nel frigo per due ore, ossia finché non saranno belle dure. Finalmente iniziamo a creare i nostri cake pops, qui con noi abbiamo un melone dal quale abbiamo tolto i semi e poi l'abbiamo ricoperto con della carta rossa, ora andiamo a prendere uno stuzzicadente bello lungo, ci andiamo ad infilare la nostra pallina e poi la passiamo nella cioccolata fusa, se vediamo che ce n'è troppa togliamo quella in eccesso in modo da renderla perfettamente sferica. D'ora in poi è tutto a scelta, potete sbizzarrirvi con tutte le decorazioni che volete, ma noi abbiamo deciso di prendere delle codette al cobaleno, delle codette al cioccolato, del cocco, delle scaglie di mandorle e della granella di nocciole. A questo punto trasferiamo il nostro cake pop nel melone e continuiamo così con tutti gli altri finché non li finiamo. Ecco qua come stanno venendo bene i nostri cake pops. sono venuti bene i nostri cake pops cari ragazzi guardate che cura nei dettagli che è presente in queste meraviglie bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo queste meraviglie di cake pops mm. ragazzi sono proprio buoni, cioccolatosi si sentono tutti i biscotti si sentono i pan di stelle, si sentono gli amaretti che vanno a dare un gusto in più e proprio sono fantastici perché si possono adattare a qualsiasi cosa feste, compleanno, qualsiasi cosa vi venga in mente e la cosa bella è che la decorazione può essere cambiata con qualsiasi cosa voi vogliate rendendoli sempre più belli e stravaganti insomma ragazzi sono veramente buonissimi, bellissimi, assolutamente da provare! Bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi